Mentre la FIOM rivendica il fatto che la CGL aderisce alla manifestazione del 21, la componente sindacata un'altra cosa, eh, prende una posizione molto critica nei confronti dell'organizzazione, addirittura bella vita, nella tua relazione hai detto che vi sentite quasi un corpo estraneo da questa organizzazione, cosa sta succedendo dentro la CGL e nella relazione tra la CGL e le sue categorie e le sue componenti? Sì, per noi essere colpo australiano in CGL vuol dire essere parte di un'organizzazione ma non condividere la degenerazione profonda del, di questa organizzazione. Degenerazione che per certi versi riguarda anche i costumi interni ma che riguarda soprattutto le pratiche. Siamo corpo estraneo perché pensiamo che il 10 gennaio non sia esattamente la panacea di tutti i mali sindacali. Che non consegna... Ricordiamo che il 10 gennaio è l'accordo sì, del 10 gennaio 2014, cioè il chiamato testo unico sulla rappresentanza, che non sia esattamente un accordo che consegna il potere e la democrazia sindacale ai lavoratori e lavoratrici, ma invece sia un accordo che mutua e prende riferimento il modello Marchione, cioè quello che abbiamo conosciuto purtroppo ai noi a Pomigliano e a Mirafiori che poi è diventato un modello generale e quindi che gli accordi sindacali diventano legge interna e impediscono il conflitto, quindi una limitazione del diritto di sciopero costituzionalmente sancito, che c'è la derogabilità per cui il contratto nazionale viene svalorizzato completamente. Questo è un punto, ma c'è anche dell'altro. Essere corpo esterno significa anche per noi non accettare l'ipocrisia del palazzo. C'è un'organizzazione sindacale, il sindacalismo confederale in Italia e più in generale, che ha accettato le compatibilità date. Il quadro di quello che io ogni tanto chiamo il, il riformismo della miseria, cioè... L'idea di poter stare dentro i margini che il quadro dell'Unione Europea, che le compatibilità che le imprese ti pongono eh, definisce, è un quadro in cui per i lavoratori non solo non c'è nulla, ma c'è un processo di spoliazione progressiva di diritti e salario. Però c'è chi dice che la manifestazione della FIOM, lo dice la FIOM, non, non lo diciamo noi, è contro la finanziaria, contro le scelte del, del governo Renzi e in più che la CGL si sta attrezzando ad andare a un referendum sullo JAPAX, questo... Riformismo della miseria però dà alcuni segni oppure sono anche questi dei, dei falsi obiettivi. Ma io considero, io, noi, consideriamo che la manifestazione del 21 e del 28 siano sotto il minimo sindacale rispetto al perdurare dell'attacco di governo e padronato, alla condizione lavoratori e lavoratrice, basta leggere il giudizio della CGL sulla legge di stabilità che è durissimo, quindi viene, viene considerata una manovra di classe. E se questo è il giudizio, però la risposta è nulla. Una manifestazione di sabato il 28 in cui il contratto pubblici che mette insieme la scuola, il 21 la FIOM scende in piazza contro il governo, sulle pensioni e tutto, però una piattaforma contrattuale per rinnovare il contratto metalmeccanici metalmeccanici, che è di adeguamento al quadro e al modello imposto, che non è di rottura, non è di forzatura, è una piattaforma su cui non puoi costruire una mobilitazione, che non è antagonista ai processi che il governo e che anche CIGI e CISWIL, con il testo unico del 10 gennaio, hanno messo in campo. Sul il referendum? Il referendum? Una campagna per il referendum potrebbe avere una sua valenza, potrebbe avere un valore, però deve essere accompagnata da iniziativa sociale, non può esistere in un paese in cui non c'è più nessuna iniziativa sociale, in cui si parla in astratto di iniziativa referendaria, c'è un rischio serio drammatico, io non vorrei che i referendum venissero fatti con l'idea di chiudere una partita, non invece di aprirla e di sostenerla. Quindi voi continuate con un impegno per cambiare la CGL ma fino a che punto si può sperare di cambiare questa organizzazione? Noi continuiamo a sfidare l'organizzazione sul terreno delle cose che non fa, sul terreno dei bisogni sociali che non hanno risposta, continuiamo a chiedere un bilancio interno che non viene mai fatto ovviamente perché altrimenti tutti dovrebbero dare ragione non a noi ma prendere atto di quello che, che è il divario tra quello che si dice, quello che si denuncia e quello che si fa e i risultati. Continuiamo però ad avere il baricentro iniziativa all'esterno della CGL e cioè esattamente nei movimenti sociali che in questa fase sono in grandissima difficoltà. Che però in maniera come dire, latente, sotto, sotto, traccia stanno lavorando, c'è sempre una costruzione carsica no? di, di una nuova soggettività che magari ancora noi non vediamo. Non vogliamo lasciare spazio all'estrema destra, non vogliamo lasciare spazio a chi fa delle, delle, della xenofobia, del razzismo, della violenza anche nella contrapposizione tra categorie, eh, nella rottura di ogni elemento di solidarietà e coesione il suo, la sua ragione d'essere. Vogliamo lavorare su un terreno che è antagonista rispetto a loro e per questo eravamo in piazza Bologna contro l'ascesa dei barbari, chiamiamoli così poi eh, in termini forzato, forzato, ma insomma del centrodestra che ha fatto la prova di forza a Bologna, non a caso, per dire che quello spazio, lo spazio di, di questo autunno gelido lasciato libero dalla, dalla, dalla, dalla rappresentanza politica e sociale del lavoro tentano di occuparlo loro e avevano messo dietro, io beh, sono stato in piazza quindi a contestare ovviamente, però ho visto che c'era anche un manifesto, c'era un. Bellone Che diceva Barogare alla Fornero, cioè rischiano loro di rubare parole d'ordine una rappresentanza che dovrebbe essere in primo luogo nostra. Quindi, per questa ragione, la centralità serve anche a costruire quel conflitto che faccia da pressione alla CGL perché, non perché possa cambiare la sua organizzazione, le organizzazioni sono tutte riformabili, ma perché sia costretta a pratiche politiche diverse. Se noi riusciamo a essere parte di chi vuole ricostruire coscienza nei luoghi di lavoro, conflitto nei luoghi di lavoro e non solo perché c'è la dimensione del territorio, dei bisogni sociali. L'Italia della Sanità, i pensionati, di questa umanità che paga il prezzo delle politiche austerità, riusciamo a essere parte di chi vuole ricostruire il conflitto? Beh forse facciamo tanto. Infine il quadro politico, ne hai accennato nella riflessione, eh, si muove qualcosa a sinistra, si sono creati dei gruppi parlamentari unitari, si dice di un nuovo soggetto, ci sono altri processi costituenti, eh, anche molto più antagonisti rispetto a, al quadro, voi, eh, si dice che una parte del sindacato sarebbe interessato alla nascita di un nuovo soggetto a sinistra, tra cui i pezzi della, della CGL, voi come vedete il quadro politico e questi movimenti in corso? Beh, intanto Credo che un qualsiasi processo di ricomposizione si deve misurare in primo luogo con anche un'iniziativa sociale, cioè, secondo me non può esserci ricomposizione politica senza un processo sociale, e il processo sociale è, è diciamo, il punto vero su cui riaggreghi, ricostruisci soggettività e il processo sociale non c'è, quindi in primo luogo va costruito questo, però diciamo, uno più uno più uno potrebbe fare tre e potrebbe essere quindi positivo. Il punto è che bisogna misurarsi invece con l'irriformabilità del quadro, così come noi ci misuriamo in CGL con l'irriformabilità della CGL e diciamo costruiamo il conflitto, credo che anche la sinistra politica si debba misurare con l'irriformabilità dell'Unione Europea. Il caso della Grecia è eclatante per tutti. Cioè, la Grecia e l'esperienza di Siriza l'involuzione di Siriza non perché Alex Tsipras sia un venduto, non è questa la questione la questione è che si è dovuto misurare, scontrare con un quadro di immutabilità cioè, la rottura non era una rottura facile, una rottura sistemica e su quello è accrollato cioè, è facile la narrazione del cambiamento possibile, il problema è che per il cambiamento possibile eh, necessita di rapporti di forza e di decisioni drammatiche.